buongiorno buongiorno e benvenuti a tutti i geni nauti all'ascolto. Questo video lo faccio perché tantissimi di voi mi hanno scritto dicendomi Paolo facci vedere come funziona il nuovo sterzo della Geni Zero. Allora oggi vi faccio vedere a grandi linee come funziona. Essendo una macchina nella macchina perché è veramente complicato questa, questa, questo nuovo oggetto, partiamo da qua, no? partiamo da lo sterzo da che cosa è fatto? lo sterzo è fatto interamente in alluminio è un estruso di alluminio l'abbiamo disegnato noi e poi viene calandrato perché quindi è anche storto è fatto appositamente per noi fatto in alluminio per avere veramente una, una forza ma soprattutto anche perché questo poi vedremo quando si retrae e va giù alla fine abbiamo fatto anche questo tamponcino voi vedete ha scritto anche Jenny. Questo è un tampone in gomma che va posizionato in fondo. Quando passa, poi lo vedremo in fondo, va a toccare terra e a fare, diciamo, la terza gamba. Quindi ha anche una funzione proprio di, di, di stabilità. Qui all'interno poi c'è una cremagliera in, in plastica caricata. E ha un motore che adesso non vi faccio vedere tutto il funzionamento del motore qual è il funzionamento ma vi faccio vedere lo sterzo nella sua in, in, um, integrale ora dietro questo Abbiamo una meccanica interna, questo è quello prototipale, poi la meccanica interna, questa qui è fatta di fusione, cioè in alluminio e tutte le parti sono in alluminio. Ma per farvi, questo ci serve per farvi capire, intanto lo sterzo ha uno stampo, questo è chiaramente è uno stampo in plastica caricata, e dentro ha questo sistema che quando si tira su una, mano, una maniglia anche l'altra viene su. Questo è stato fatto proprio anche pensando alle persone. Ci sarà, per esempio, qui adesso poi vi facciamo vedere quando, quando funziona, c'è cioè un tasto che sblocca i, gli ingranaggi e con una mano permette di tirare su tutte e due le, eh, le, le, le manopole. Questo perché? Perché può essere che una persona che utilizza Jenny non ha in funzione tutte e due le mani, no? pensiamo all'emiplegia o qualsiasi cosa. E comunque perché pensiamo che sia più comodo schiacciare e con una mano far tirare giù e su questo, questa cosa. Una cosa che sicuramente gradirete è questa. Abbiamo posizionato qua sotto una presa no, di corrente per ricaricare eventualmente il cellulare che poi c'è cioè un, un, un dispositivo che si attacca qua, poi vi facciamo vedere, dove poi si andrà a agganciare il cellulare, allora abbiamo pensato qua sotto di mettere appunto un usb, un USB per caricare. Eh? Quindi questi sono gli ingranaggi, qui ci sono tutti i tasti che abbiamo dovuto fare per noi, questi sono i tasti che abbiamo fatto, li abbiamo fatti fare, no? tasti per noi. questi tasti eh, sono retroilluminati, Abbiamo il tasto delle zampe che poi vedremo, le, il clacson, un tasto jolly che poi si può dare altre funzioni o le luci o qualcos'altro, e i due tasti freno. Due tasti freno, importante, non ne parleremo in questa sezione, ma la nuova Geni Zero ha il freno, cioè schiacciando questi due tasti qua si va a frenare veramente. Questa è una novità che poi vi farò e vi farò vedere più avanti. Un'altra, quindi l'altra cosa è, abbiamo fatto una scheda elettronica, questa è la scheda elettronica che c'è dietro il, il visore, il TFT Touch. Questa scheda elettronica porta con sé eh, una memoria, chiaramente. Abbiamo un sensore di luminosità in modo che si sa se è giorno o è notte e quindi cambierà la, lo schermo in funzione a giorno e a notte. Abbiamo il GPS piazzato qua in modo che sappiamo la, la geolocalizzazione e abbiamo un sensore di umidità e di temperatura quindi questa è la scheda elettronica che c'è sotto e questo, e questo invece è il tft fatto apposta per jenny e sarà appunto touch che è venuto inglobato e questo è il, il tft dall'altra parte abbiamo fatto anche abbiamo dovuto anche fare un lavoro sulle, sulle manopole, le manopole le facciamo fare in Svizzera da un'azienda eh, molto brava nel, nella gomma naturale e abbiamo dovuto fare sia un lavoro sul grip perché voi sapete che la Geni si guida principalmente usando l'attrito laterale e quindi abbiamo fatto un lavoro sul disegno e un lavoro sulle mescole perché abbiamo dovuto trovare la mescola giusta che abbia una giusta aderenza e questa è la, la, la, man la maniglia cioè la manopola di Jenny eh, come si può vedere ora detto questo andiamo a vedere un attimo il funzionamento lui è il nostro grandissimo sviluppatore Sviluppatore se viene di qui, anzi scusa passa di, là, passa di là. Lui è Alex, abbiamo fatto questo. Ecco, adesso andiamo a vedere come funziona di preciso. Quindi Alex tira pure sul tasto. Sì. Questo tasto è stato eh, fatto per l'azionamento del manubrio. E, mh, vengono individuate diciamo le aree migliori per. per per indicare per in... come tirarlo su. Esatto, ecco. cioè, se io clicco qua, non funziona. non funziona. Quindi, una volta che il tasto è tirato su, io adesso posso azionare, giusto? Certo. Sì, disinnesco le manopole. Disinisci le manopole e appare la, la schermata di utilizzo. Raccontaci la schermata. Esatto, allora, qua abbiamo il livello della batteria. Questo livello viene riservato per l'overcharge, che ehm... sì, poi lo, no, spiegheremo. lo spiegheremo più avanti una funzionalità di protezione della batteria quindi 46% è la, la percentuale di batteria residua giusto? esatto Perfetto. qua c'è un indicatore di sforzo dei motori, sì. in questo momento i motori Ci sono innescati zero, certo. eh, sono, non, non fanno sforzo però mh, se, qualora fossi in discesa mi, mi terrebbero fermo mi terrebbero. però ti dicono quanto lavora nei motori dai. esatto questo indica che in questo momento abbiamo le zampe giù sì, eh... la zampa indica che le zampe sono, sono a terra, giusto? Esatto, quando tiriamo sulle zampe qua compare Fallo. il tachimetro. Ecco, a quel punto adesso siamo in auto balance, giusto? Sì. E quella lì è la velocità, 0,0 è la velocità. Esatto, questa zampa qua mi indica che posso tirar giù le zampe che sono esattamente fermo perché le zampe giustamente si possono tirare giù come nella vecchia Jenny solo quando sei perfettamente fermo ora ritira pure giù le zampe perfetto raccontaci ancora la, le schermate okay. le possibilità Qui abbiamo un'infografica dei chilometri della temperatura e del, del trip orario ehm, qua abbiamo l'orologio eh, che diciamo, viene, viene sincronizzato con il satellite Qui abbiamo i tasti di azionamento frecce, possibilità di mettere le frecce, Esatto. Sì. qui ci e, dice se abbiamo le, le, le luci accese, giusto? o esatto. accendere le luci. Con questi esatto. azioniamo le luci e azioniamo le frecce. E, poi c'è il menu diciamo, classico come su, su uno smartphone. Dove, eh, Quello è l'indicatore della luminosità del TFT, giusto? Esatto. C'è la possibilità di avere la luminista automatica come dicevamo prima. prima Paolo, quindi a seconda dell'esposizione del sole. Esatto. C'è la possibilità di attivare la modalità tartaruga, che è una modalità limitata dove, dove lo sterzo è meno reattivo e certo. anche la, la progressione del motore. E poi andiamo in infografica invece un po' più dettagliata, giusto? Sì. Qua ehm, siamo nell'area delle impostazioni. Ci sono sia le preferenze dell'utente, quindi sarà possibile eh, scegliere l'altezza, questa è una schermata diciamo, di development, sia la, la, la tipologia di frecce, sia la possibilità di, di connettere Beh, la La connessione su wifi per connettere Jenny, aggiornarla e, mm, e fare tutte quelle cose che si fanno via... Anche aggiungere nuove funzionalità. Aggiungere anche, no, certo. Eh, c'è la possibilità come dicevo prima di selezionare l'altezza dello sterzo perché certo, questo sterzo certo, essendo un certo. elettro sì, sì. uno sceglie e registra in modo che quando scendi e sali lui si ferma sempre nel, nel, nel modo in cui si è prefissato giusto? esatto e, e poi vabbè tu, tutte, tutte le altre varie impostazioni Beh, qui c'è la batteria, la batteria ci, se entri nella batteria sì. si può entrare? noi, noi praticamente qua abbiamo la, il limite di carica e il bip alla ricarica. Eh, questa, questa schermata va insieme a un'altra schermata che è quella delle, delle infobatterie. Se che... io schiaccio la batteria, ecco mi dice ancora di più, intanto fa un check sulle batterie per sapere se le batterie sono in, eh, in ottima forma, cioè se stanno performando giusto, esatto. mi dirà la percentuale e computer di bordo farà anche un calcolo medio della strada in chilometri che eh, l'utente può ancora fare, giusto? Esatto. Una, una sorta di riserva, quanto, quanti chilometri più o meno posso fare? Esatto. Poi eh, qua ho una schermata dove ho un riepilogo dell'utilizzo dei motori, quindi quanto sto chiedendo e quanto sto dando dietro alle batterie, perché in, in discesa le batterie si ricaricano. Sì, quanto ho ricaricato, frenata. quanto ho sprecato in corrente, quanto sono riuscito a ricaricare, tutte informazioni tecniche, perché qualcuno magari può interessare. Esatto. Ecco abbiamo visto a grandi linee come funziona, poi vi faremo vedere le altezze, il trasferimento, lo sterzo va sufficientemente giù per permettere di non dar fastidio nel trasferimento e come vi ho detto poi magari faremo altri video più dedicati. Ah ecco, venite un attimo, vieni passa di, qua, passa di qua, adesso questo sta, guarda cosa sta creando, quando si ha a che fare con gli sviluppatori succedono anche queste cose qui ma questa è un'altra storia, poi ve la racconto. Per ora, da Jenny è tutto, un saluto, ciao, a presto.